Quando è stata l'ultima volta che avete provato a fare delle campagne sui social, parlo soprattutto a chi non è specialista, a chi non è freelance digital in senso stretto, e avete provato a fare delle campagne al di là del semplice raccogliere un po' di copertura e interazioni, riuscire a ottenere dei risultati effettivi quanto può essere... Difficile se uno eh, non sa come com orientarsi. Diciamo: in, in, questa, in questo talk cerco di dare una, un piccolo consiglio per uno specifico tipo di campagna, che è una campagna di lead generation, cioè una campagna di eh, generazione di contatti di valore lavorativi per tutti i, i freelance, però una campagna che ci mantiene dentro le piattaforme, in questo caso parlo soprattutto di Facebook e di Instagram, però eh, vale anche per LinkedIn, anche se è decisamente più costoso. Questo tipo di campagne, eh, secondo me, sono molto adatte per i freelance per una serie di motivi. Allora, fare da sé è difficile, dicevamo, nel senso che eh, riuscire a orientarsi in tutte queste... Eh, funzionalità per chi non è specialista quando uno si approccia al Facebook Business Manager vede una serie di eh, un'interfaccia sempre più complessa una serie di funzionalità sempre aggiuntive cose nuove è molto difficile anche solo saper selezionare il tipo di campagna che può fare al caso nostro è eh, una diciamo una skill anche quella di conseguenza eh, questo tenendo conto appunto dell'interfaccia giusta per fare le campagne che è appunto questa qui del Facebook Business Manager perché appunto noi sappiamo che i classici promuovi e metti in evidenza questo post che ci sbucano sotto i nostri post eh, sui social sono comunque delle modalità per, semplicemente per dare un po' di forza distributiva ma nulla che ci porti davvero risultati dal punto di vista eh, business ecco. in più Fare da sé è difficile ma è diventato ancora più complicato quest'anno dopo tutte le limitazioni eh, che hanno portato gli aggiornamenti iOS, mondo Apple, che ci impedisce di fare diciamo, tranquillamente i, i tracciamenti sul nostro sito e, e anche questo aspetto è diventato più specialistico per cui appunto come fa un freelance a orientarsi Secondo me questo tipo di campagna, la campagna che Facebook chiama lead ads, campagna di generazione di contatti, è un buon modo di, di muoversi e, e vi farò vedere qualche esempio. Ehm, perché è innanzitutto una campagna che non ci porta fuori dalla piattaforma, di conseguenza non ci dobbiamo in, cioè, impegnare troppo in questo aspetto super specialistico diciamo, dei, eh, dei tracciamenti, e' fatta apposta perché elimini qualunque tipo di, di frizione dal lato utente, nel senso che eh, funziona in questo modo. Noi interagiamo con un certo post, eh, si apre questo pop-up con un, un modulo di contatto, spesso appunto il, in parte precompilato con i dati che noi abbiamo lasciato alla piattaforma ed è un, con tempi di caricamento quasi istantanei. Di conseguenza è un... Una modalità estremamente eh, semplice per l'utente per poter lasciare i contatti eh, a noi che glieli chiediamo. Insomma. E, dico, quindi, in questo panorama di, di semplicità, è secondo me la, la campagna che ogni freelance che ha un pochino di dimestichezza, che ha già provato a fare qualche campagna, magari seguendo qualche tutorial su come creare campagna, gruppo di inserzioni e inserzioni, può provare a fare. E, perché appunto non c'è bisogno di, di troppi aspetti specialistici. Ora se, se vi faccio vedere con un modo un po' artigianale, ma speriamo funzioni, qualche esempio, se aprite il telefono e guardate a questo link, che è bit.ly slash freelancecamp21, c'è qualche esempio perché ovviamente non posso parlare di questo tipo di campagne senza... Farvi vedere qualcosa, date un occhio però, poi <ride> seguite. Comunque, sono campagne, ehm, secondo me, sono campagne che sono molto adatte per due tipologie di, di, di settori o di momenti, diciamo, del percorso di conversione. Da un lato, eh, per tutti coloro che stanno cercando di ampliare una mailing list, quindi in una fase abbastanza. Eh, precoce nel nostro percorso di conversione del percorso di conversione dell'utente per quei business per quelle attività che hanno un respiro dei mercati nazionali se non addirittura internazionali e questo tipo di campagna è molto buono per raccogliere contatti appunto, è per questo che sono, sono state pensate insomma e negli esempi che vedete c'è per esempio il caso di una travel designer che ci ha chiesto una mano in fase di post pandemia, di, per crearsi una mailing list locale. E, poi c'è un caso di un'azienda che fa batteria al litrio per macchinari industriali, cioè cose anche molto specifiche B2B, e un'altra che lavora nella filiera della moda. Sono accomunate diciamo, dal, dal fatto che ovviamente eh, la richiesta di contatto è, eh, diciamo, eh, condizionata dal restituire comunque il famoso, la famosa guida da scaricare, il famoso lead magnet però chi, e molti di voi so che già sono predisposti da questo punto di vista ehm, chi ha già una sua guida da far scaricare chi ha un ehm, qualcosa da dare in cambio, effettivamente può provare a fare questa campagna da solo secondo me è molto, molto semplice chiaro, eh, l'ideale poi è creare delle automazioni lato mailChimp, mail marketing Zapier, ma questo insomma è un altro passaggio, si può fare anche manualmente. E questo è quindi un caso in cui secondo me è sensato usare questa, questo tipo di campagna lì L'altro caso è una, semplicemente se siamo un business locale e stiamo cercando, per esempio siamo un fotografo, un videomaker che ha uno studio e cerca clienti molto vicini. Alla sua, alla sua cerchia, alla sua, la, nella sua area, è anche possibile andare direttamente a lavorare in ottica commerciale, anche se semplicemente richiedendo un contatto, visto che il percorso di conversione è tendenzialmente più breve, eh, questo tipo di campagna, eh, almeno dalla mia esperienza, dà molte soddisfazioni a chi prova a lavorare su un piano locale. L'ultimo esempio che vedete nel, nel, nel PDF è di un'azienda... Che, che produce infissi nel Museo Fiorentino e che ha cercato di disintermediare con successo il contatto con, eh, con i clienti. Ovviamente questo tipo di campagne in entrambi i casi non è da considerarsi cioè sufficiente. Nel senso, ovviamente si tratta di un piccolo strumento, però è uno strumento che intanto si può imparare a fare da soli, secondo me. E poi o un'attività commerciale diretta, come nel caso dei, dei business locali, oppure con un po' di lavoro di mail marketing, eh, può essere sufficiente a garantirci comunque delle conversioni vere e proprie. E, da un lato, poi, secondo me è particolarmente adatto per i freelance, perché... Ehm, Andiamo a prevedere l'impiego di budget vivo, vero, solamente in una fase di raccolta contatti, eh, magari anche iniziale nel nostro percorso, il eh, famoso funnel di conversione con gli utenti, ma poi il resto delle, delle fasi di contatto ci chiamo di farle con piattaforme o piattaforme di mail marketing che quindi hanno un costo fisso e non impiegano altro budget, o addirittura appunto alzando il telefono per cui sì, c'è un impiego poi di, ovviamente di risorse, di tempo da parte nostra, però non abbiamo più una spesa, quindi è una cosa tendenzialmente sostenibile. E in qualche modo, anche se è contrario poi a tutto quello che ci dice Facebook, che, che predilige campagne sempre accese, eh, però è anche una campagna che una volta che uno l'ha impostata, Secondo me tranquillamente si può tranquillamente accendere e spegnere sulla base del bisogno. Cioè, se abbiamo bisogno di portare, nuovi, una ventata d'aria fresca diciamo, nei nostri contatti di una newsletter o di, un, di una mailing list che fa fatica a crescere organicamente. Eh, questo tipo di campagna ci porta eh, a, può dare un pochino di, diciamo, nuova benzina. Eh, così come se abbiamo un parco clienti un po' diciamo, stantio e abbiamo voglia di. Eh, creare un po' di turnover, accendere questa campagna per un paio di settimane con almeno un 10 euro al giorno, se è una cosa locale, e più o meno questi sono diciamo, dati i prezzi oggi di, di, del costo di, di, di copertura di Facebook, secondo me questo è il minimo che è necessario, però con appunto un 150 euro in due settimane può essere necessario già per avere dei lead su cui andare a lavorare, Quindi, Diciamo carne sul fuoco che, che ci può servire e, vi ho lasciato appunto vi do questo pdf giusto per prendere un po' spunto in fondo c'è eh, qualche screenshot per, per orientarsi nel, nell'interfaccia di quando va, si va a creare la campagna appunto nel gestione inserzioni del nostro business manager un'indicazione di massima ovviamente se lavoriamo in un'ottica più strettamente commerciale per farci dare un contatto eh, con un obiettivo quindi di vendita, quello che consiglio, quello che un po' ho testato è quella di cercare di scrivere dei copi lunghi che possano in qualche modo ovviamente proporci nella nostra proposta di valore ma anche intercettare il, ehm, le possibili obiezioni e punti di vista de dell'utente e cercare di essere quindi molto esaustivi nel momento in cui facciamo campagne orientate alla vendita. Ovviamente se facciamo campagne e inserzioni orientate a, cose, a obiettivi più intermedi come la raccolta del contatto per la newsletter, possiamo solamente concentrarci sul, sull'aspetto diciamo, di valore che diamo con, il nostro, con la nostra guida, con il nostro lead magnet. Eh, questo è quanto, se c'è qualche domanda e se abbiamo tempo, altrimenti grazie.